Tra le realtà internazionali che danno grande rilevanza dal punto di vista tecnico a Geofluide c'è anche l'Associazione Internazionale di Idrogeologia e qui con noi c'è Marco Rotti della sezione italiana di questa associazione internazionale. Marco voi un po' vi interessate... Come si dice in questi casi dell'elemento invisibile, acque sotterranee, ecco, qual è il vostro compito specifico dal punto di vista tecnico? Il, il compito appunto è quello di rafforzare e sottolineare l'importanza delle acque sotterranee, che sono appunto un elemento invisibile e cerchiamo di renderlo visibile, lo slogan infatti in, in inglese è «Make the invisible visible» questo è il nostro focus principale. Come cerchiamo di raggiungere? Cerchiamo di creare una rete tra, sia tra accademici e professionisti, cercando appunto di promuovere le conoscenze, un travaso di conoscenze tra l'ambito accademico e professionale e cercando quindi di migliorare le conoscenze e supportare al meglio la gestione sostenibile di questa importante risorsa, che ci ricordiamoci eh, equivale... Grosso modo al 97% de, dell'acqua eh, dolce disponibile per gli usi umani. Quindi, è una risorsa fondamentale che spesso viene dimenticata, però, appunto, noi l'obiettivo è quello di eh, rafforzare la, la propria importanza e renderla visibile. Che riscontro può avere un'associazione come la vostra in un contesto internazionale come Geofluid dove ci sono ovviamente altre realtà, altre associazioni, altri ambiti tecnici ma soprattutto aziende che poi sono quelle che producono gli strumenti, i macchinari per i lavori nel, nel sottosuolo? Sì, è molto importante essere qui presenti eh, per cercare appunto di costruire delle reti, delle, delle interazioni tra anche le aziende e la componente diciamo più scientifica, accademica, tecnica e cercare anche ad esempio di trovare una convergenza portare le aziende anche ai convegni eh, stiamo organizzando il convegno nazionale di idrogeologia, il prossimo sarà a Napoli il prim, dal 1 al 3 dicembre del, del 2021 e quindi è anche questa è un'occasione per cercare appunto di portare anche il mondo dell'impresa all'interno di de, de, de un convegno tecnico scientifico e far interagire questi, questi due mondi, sempre volto all'importanza delle acque sotterranee nella società. Ecco, una, ti chiedo, una, faccio una domanda come si dice da un milione di dollari, ma sfruttando quelle che sono le tue competenze tecniche. Si dice che l'Italia, è difficile fare un quadro generale perché ogni zona fa un po' storia a sé, ma ha un certo rischio idrogeologico come paese. Quanto effettivamente è reale questo rischio idrogeologico dell'Italia? Sì, il rischio è importante, però qui diciamo che mi, mi, mi introduci un, un aspetto... Che eh, a volte viene poco considerato. Diciamo che è un, un aspetto di terminologia, idrogeologia come scienza pura, diciamo. Eh, focalizzata proprio sulle acque sotterranee. Il rischio idrogeologico in realtà eh, caratterizza diciamo, un rischio per alluvioni frane e quindi diciamo, il focus principale dell'Associazione Internazionale degli Idrogeologi è quello delle acque sotterranee come risorsa, risorsa da proteggere, da gestire in maniera sostenibile e poi la parte diciamo, dei rischi viene più gestita dalla componente ingegneristica e idrologica in senso più ampio. Un'ultima cosa, eh, la svolta green di cui ormai siamo testimoni, che stiamo vivendo, ha cambiato il vostro modo di operare per quanto concerne le acque nel sottosuolo? Sì, diciamo che la nostra mission è stata sempre quella di eh, diciamo arrivare a una gestione sostenibile delle risorse idriche sotterranee quindi diciamo ci trova preparati a questa sfida ed è importante e fondamentale anche prepararsi a una gestione sostenibile nell'ottica degli impatti ai cambiamenti climatici. E soprattutto le acque sotterranee sono abbastanza già per definizione resilienti agli eventi estremi, quindi sono anche in realtà una, una risposta alle emergenze, che però sul lungo periodo va comunque gestita e mantenere il fatto appunto, che sia un serbatoio di acqua utilizzabile per quando ci sono queste emergenze, soprattutto degli eventi siccitosi. Bene, grazie, grazie a Marco Rotti Rotti della sezione italiana dell'Associazione Internazionale di Idrogeologia. Grazie per essere stato grazie. con noi. Buon lavoro qui a Geofluid. Grazie. A